Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina! E oggi cosa cuciniamo allora? Una crostata! Una crostata con la crema al profumo d'arancia! Mm. Perfetto, quindi noi abbiamo preparato la pasta frolla, ce l'abbiamo nel frigor, che adesso la andremo a prendere e la stenderemo. Intanto, prima di tutto, prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al mio canale e mettere like perfetto quindi partiamo la nostra pasta frolla eccola qui abbiamo anche messo un po' di farina sul mattarello perfetto e quindi iniziamo a stenderla ecco se volete, volete potete mettere anche un commento che a noi piace sempre, vero? esattamente perfetto, gli diamo quindi quei 4-5 mm di altezza si sì e poi andremo ad adagiare dentro una nostra tortiera che abbiamo prettamente imburrato prendiamo un coltello e andremo a togliere tutto l'eccesso Bellissima. Ecco qua la nostra crema d'arancia appena sfornata dal. Tirata fuori frigo, Adesso la, la... la facciamo girare un pochino, sempre dal basso verso, verso l'alto. Questa praticamente è una normale crema con l'aggiunta dell'aroma la, dell all'arancio. Prima di mettere la nostra crema andiamo a punzecchiarla con la forchetta Andiamo a bucherellare la pasta frolla? Sì. Ok, vai e schiaccia fino in fondo Ok, ora andiamo a versare la nostra crema. Ecco qua. E adesso il colpo del maestro. Vai Giulia, che cosa ti metti? Un po' di cannella per aromatizzare ancora un po'. Bene, adesso con il resto della pasta cosa facciamo? Facciamo delle liste da a chiudere la nostra costata. inforniamo il tutto a 180 gradi per 30 minuti ed ecco qui la nostra torta wow che meraviglia oh, attenzione che è appena tirata fuori dal forno eh. adesso la facciamo raffreddare e poi la sforniamo e la mettiamo a Io. mangiare Faccio.